Ciancini, mi permetto di farle un'ultima spinosa domanda: cosa ne pensa della moneta unica europea, dell'euro, del ruolo della Banca Centrale Europea? Se sta operando bene, secondo lei farebbe delle correzioni? E cosa ne pensa della possibilità di un'uscita dell'Italia dalla moneta unica, quindi di un ritorno alla moneta nazionale? Eh, è senz'altro una domanda spinosa, è un problema molto complesso. Perché. Ci sono diversi aspetti, c'è l'aspetto economico sul quale mi posso pronunciare e lo farò tra un attimo, però c'è anche il problema politico, il progetto europeo è eminentemente un progetto politico, è anche un progetto economico. A Maastricht il tentativo era stato quello di creare le fondazioni per, creare, per arrivare poi alla, agli Stati Uniti d'Europa. Che non, non ci sono riusciti, non c'è stata intesa e dunque si è pensato di poterlo fare passando attraverso un'unificazione monetaria. Ecco di questo posso parlare, eh, fermo restando che io credo eh, che molti degli scopi eh, sociopolitici eh, che i fautori dell'Unione Europea si sono prefissi siano assolutamente condivisibili per cui eh, io credo che sia un progetto importante per il futuro eh, dell'Europa, dei giovani europei, dubbio vada perseguito, ma vada perseguito nel modo corretto, cioè facendo attenzione a non fare passi falsi. E probabilmente l'unificazione monetaria è stato un passo falso, eh, nel senso che si è voluto a tutti i costi adottare la moneta unica in tempi molto brevi. Anche quando non c'erano le premesse per farlo, cioè si era detto, lo ricorderete, eh, in particolare a Maastricht: si erano fissate dei criteri, ha detto i paesi che rispetteranno eh, questi criteri potranno adottare la moneta unica. C'era un unico paese che, che li rispettava tutti, era Lussemburgo, assurdo. Mm -hmm. no? La stessa Germania non li rispettava tutti. E ciononostante, si è voluto a tutti i costi farlo e farlo in fretta, partendo dal presupposto che era un po' il punto di vista dei paesi mediterranei, i tedeschi avevano un'altra idea, che la moneta unica avrebbe favorito la convergenza economica, avrebbe permesso ai paesi di svilupparsi più rapidamente e di raggiungere un certo equilibrio. Non è successo, è successo esattamente l'opposto. Io credo sia stato un errore adottare l'euro perché l'adozione dell'euro ha portato alla soppressione delle eh, sovranità monetarie ma la cosa curiosa eh, è che eh, i paesi hanno rinunciato alla sovranità monetaria della quale in realtà eh, avevano bisogno, avrebbero bisogno ancora oggi, no? eh, per, almeno per un certo periodo di tempo ma l'hanno fatto senza ottenere ciò che pensavano di poter ottenere cioè senza ottenere la moneta unica la cosa assurda è che la moneta unica non esiste cioè si è convinti no? si parla dell'euro come se fosse una moneta unica europea ma non è vero e sono parecchi a dirlo adesso eh? non è una cosa così originale quello che vi sto dicendo ma... esiste l'euro italiano esiste l'euro tedesco l'euro francese ci sono gli euro nazionali di cui di fatto si è cambiato il nome alla moneta nazionale, e senza creare una vera e propria nuova entità. Perché non esiste? Perché non esiste un sistema di compensazione su base lorda in tempo reale, così di tutti i pagamenti interbancari. Se all'interno di un paese come la Svizzera, o qualsiasi altro paese al mondo, esiste uno solo spazio monetario, esiste una vera moneta unica. E perché c'è questo meccanismo che trasforma tutte le monete emesse dai vari istituti bancari in una moneta unica nazionale o moneta di banca centrale si può chiamare anche. Perché, e anche questa è una cosa sulla quale si potrebbe insistere a lungo, ma eh, c'è chi crede ancora oggi, eh, del tutto erroneamente, che la moneta sia creata unicamente dalla banca centrale. La banca centrale abbia il monopolio della creazione monetaria. È una è un'illusione che nasce dal, di nuovo da una corretta interpretazione o concezione della moneta. Si pensa alle banconote spesso, si identifica la moneta con le banconote. Assurdo, le banconote non sono moneta. Le banconote sono un titolo della moneta, un titolo al portatore. La moneta è messa da tutte le banche private che operano sul territorio. Eh, e ogni banca emette la sua moneta, perché la moneta è emessa attraverso la contabilità a partita doppia ed è il riconoscimento di debito spontaneamente emesso dall'istituto che la emette. Ora, se la moneta è emessa dalle diverse banche presenti sul territorio nazionale è in realtà omogenea, si può parlare di un'unica moneta, è perché esiste questo sistema di compensazione di tutti i pagamenti interbancari. Se questo sistema esistesse a livello europeo, se la banca centrale europea fosse una vera banca centrale europea, fosse la banca centrale delle banche centrali, se operasse come opera la banca d'Italia all'interno dell'Italia, eh, la banca nazionale Svizzera all'interno della Svizzera, allora avremmo una moneta unica in Europa. Ma ancora non c'è. Questo sistema ancora non esiste, per cui non esiste ancora di fatto una vera moneta unica. E questa è una cosa un po' assurda qua si potrebbero fare dei grossi progressi Draghi la Banca Centrale Europea potrebbe benissimo adottare delle misure per avere finalmente questa moneta unica per la quale si è rinunciato alle sovranità monetarie si è fatto bene a rinunciare alle sovranità monetarie ovviamente no perché le, le differenze di, no? economiche erano troppo grandi tra i paesi eh, si farebbe bene a rinunciare all'euro, a ritornare adesso alle monete nazionali, non, non, sicuramente no se ritornare alle monete nazionali significasse semplicemente eh, abolire l'euro no? e riprendersi la sovranità monetaria, il vantaggio sarebbe avere la sovranità monetaria, è vero, oggi questo non lo abbiamo. Eh, però sarebbe ben poca cosa, perché si ritornerebbe a un sistema molto disordinato, con grosse fluttuazioni nei cambi, non va bene. La vera soluzione non, non consiste tanto nell'uscire eh, nell dall'euro o nell'arrestare restare dall'euro. La vera soluzione è cambiare il sistema dei pagamenti e adottarne uno ordinato. Per cui per l'Europa la vera soluzione sarebbe. No? manteniamo pure l'euro, facciamo in modo che sia una vera moneta unica, chiedendo alla Banca Centrale Europea di, e facciamo in modo che tutti i pagamenti dei paesi europei avvengano all'interno di un vero sistema di pagamenti. Diamo al, all'Europa un vero sistema di pagamenti internazionali che oggi l'Europa ancora non ha. Il mondo non ce l'ha, ma nemmeno l'Europa ce l'ha. Eh, se ciò avvenisse attraverso delle riforme di cui parlavamo prima eh, si potrebbe benissimo continuare con l'euro dunque il problema non è tanto eh, continuiamo o no con l'euro no? ma adottiamo o no un vero sistema no? ordinato se mi chiedeste è meglio un sistema ordinato con le monete nazionali o un sistema ordinato con la moneta mm -hmm. unica vi direi, da un punto di vista prettamente economico e monetario, è meglio un sistema ordinato con le monete nazionali perché i paesi avrebbero la loro sovranità monetaria e ancora ne hanno bisogno. Però il problema, essendo anche politico e sociale, forse no? eh, nell'ottica di costruire questa nuova entità politica e sociale europea, sarebbe meglio mantenerlo nell'euro con un piccolo sacrificio, sacrificio che sarebbe veramente poca cosa, perché la sovranità monetaria è indispensabile nel disordine, per cercare non di uscirne, perché non se ne esce, ma di pagare il prezzo minore possibile, ma nell'ordine la sovranità monetaria non è più così importante. No? Dunque, io credo che sia questa l'ottica nella quale vada rivisto il tutto. Oggi c'è molta confusione e le prese di posizione sono più delle volte eh, politiche e strumentali a, alla difesa di un, di un progetto elettorale più che altro. Diciamo, no, no. Chiaramente in Italia, a meno di quanto sento dire più delle volte, tutto alla fine, alla fine dice un pochino così andrebbe approfondito in questa ottica bene anche per questa volta abbiamo finito ringrazio il professor Alvaro Cencini e i suoi carissimi collaboratori da Economia per i Cittadini appuntamento alla prossima videointervista